Buongiorno, grazie della vostra presenza qui. Io sono Giuseppe Lauricella, ricercatore del Centro per la Cooperazione Internazionale e di Operativa Osservatori Morcani Capo. E sono qui per presentarvi questo panel che avrà come argomento il Open Data e Data Journalism. Il Festival dell'Economia di Trento Il, il tema era lavoro e tecnologia, in questi giorni abbiamo avuto modo di ascoltare eh, tante cose interessanti sul, sul presente e sul futuro e sulle possibili conseguenze delle innovazioni te tecnologiche, soprattutto, soprattutto sul mondo del lavoro. Abbiamo anche avuto modo di avere percezione di, di, speranze, di speranze e preoccupazioni. Nell'ambito delle, delle speranze si è spesso parlato in, in, diversi, degli altri, in diversi degli altri panel del poter avere tanti nuovi lavori e poter avere eh, tanti nuovi. Eh, tanti nuovi Lavoratori. Noi avevamo pensato di, di organizzare questo panel proprio per proporre alla vostra attenzione uno di questi nuovi lavori, che è quello del data, data journalist, che potrebbe avere come esito la. La creazione di, di, tanti nuovi, eh, di tanti nuovi lavoratori e in particolare volevamo focalizzare il, il nesso virtuoso che potrebbe crearsi tra questa nuova attività e la disponibilità sempre crescente di, eh, di open data. Uh, io ho partecipato ieri ad un... Eh, ho seguito scusatemi, ieri un, un panel di questi nuovi mestieri che è quello del Data, del data Scientist e nel eh, presentarlo il mio omologo, nell'altro nell panel, ha detto che il Data Scientist non è un ingegnere, non è un informatico, non è un sociologo ma è una persona che ha conoscenza, che ha conoscenza di dominio. Bene. Il data journalist invece normalmente viene descritto in positivo, cioè una persona che deve essere esperta, eh, deve essere esperta di, di dati e deve essere, un, deve essere un giornalista. Noi abbiamo provato a chiedere eh, di aiutarci nel comprendere meglio questa nuova, eh, scusatevi, del, eh, dell'attributo di questa nuova eh, attività, eh, alcuni eh, esperti nel settore, ma soprattutto persone, eh, in, almeno, in almeno due casi, che sono direttamente coinvolte nella pratica del, eh, del data journalism. Abbiamo provato a dare questo, eh, questo oh, taglio, ma intanto, prima di entrare merito del, del, data journalist, del Data Journalism, abbiamo chiesto a Francesca De Chiara, ricercatrice di FBK, di farci una panoramica e di dirci il, le sue opinioni sulla base, sulla base de, dei suoi studi sul fenomeno degli, degli Open Data, come si stanno sviluppando come potrebbero influenzare le attività economiche. Do quindi la parola a Francesca, che è la nostra prima relatrice per oggi. Allora, grazie prima di tutto dell'invito. Eh, buongiorno a tutti. E grazie all'Osservatorio Balcani-Caucaso per aver inserito un tema così essere openate al lavoro. E di fatto abbiamo ascoltato in queste, in queste giornate, eh, se avete esplorato un po' il festival, avete ascoltato alcune sessioni nei giorni precedenti, eh, avete visto come praticamente eh, diciamo, la sensazione, l'atmosfera che eh, vivevamo era quella appunto di legata ad una preoccupazione alla perdita dei posti di lavoro ovvero la crescita uh, in termini di automazione uh, lo sviluppo della robotica uh, insomma questa, uh, diciamo, questa uh, questo sviluppo questo progresso sostanzialmente è stato interpretato in maniera alle volte anche negativa nei vari panel che abbiamo ascoltato uh, mi è capitato di ascoltare il professor Bodei uh, venerdì uh, sabato mattina, scusate, ieri, e lui aveva appunto concluso il panel dicendo io speriamo che, che ce la capiamo, insomma, per frasare un po' un'espressione napoletana. Come dire, ehm, ho Data il lavoro. Eh, ovviamente eh, quello che, eh, di cui vi parlo io eh, sono sostanzialmente i risultati di uno studio che ho condotto eh, in questi ultimi due anni, sulla generazione di valore economico e sociale a partire da open data. Eh, fin dal 2012 sostanzialmente il dibattito, eh, almeno nell'ambito del, ehm, dell'open government, quindi degli open government data, eh, si è assistito ad una, ad una crescita appunto di eh, produzione anche di reportistica e quindi anche sul valore praticamente generato uh, da Open Data nel, nel, nel business, per il business. Questo è assolutamente eh, diciamo, legato e correlato alla creazione di valore e quindi creazione di posti di lavoro. Tant'è vero che eh, quando è stato lanciato il portale data.gov c'era una sezione, eh, data.gov poi il catalogo open data degli Stati Uniti, C'era una sezione dedicata, eh, Impact, Sostanzialmente, dove potevate scorrere ehm, diciamo molto comunemente un elenco, una lista di businesses, quindi di attività, quindi di imprese, scusate, eh, con eh, revenue o, o tutti, tutti diciamo, e anche i posti di lavoro praticamente generati dalle varie imprese. E, in, in questa scia eh, molti, molti istituti, molti eh, diciamo, mh, ricercatori poi si sono comunque confrontati con questa necessità come dire, di misurare eh, il valore dell'open data nel, per i business. E Questa è, una, è stata una, diciamo, una sfida ancora tuttora eh, che ha generato un dibattito veramente molto, molto diciamo, serrato, almeno per quanto riguarda gli esperti del settore, che posso, come posso tra virgolette definirmi sulla uh, qualità anche della misurazione, perché non è molto, uh, molto semplice, essendo io data sostanzialmente open, quindi liberi di, di essere scaricati, quindi sostanzialmente è difficile tracciarne, uh, tracciare chi li usa. E da questo punto di vista molte istituzioni che in effetti generano, hanno dati che generano valore, um, spesso ci chiedono da chi li usa questi dati questi dati che noi rilasciamo, perché dovremmo rilasciarli? E quello potrebbe essere, come dire, un trigger, una leva per far sì che sostanzialmente eh, anche da un punto di vista diciamo, del provider, quindi del, delle istituzioni, eh, si possa, come dire, eh, giustificare, tra virgolette, eh, il rilascio di più dati. Su questa, questo più o meno è il, è il quadro. Eh, in Italia abbiamo condotto un progetto di ricerca per individu individuare users, quindi gli utenti sostanzialmente di dati pubblici, eh, e ci siamo, il nostro target sono state soprattutto aziende. Quindi sapete che eh, diciamo, da questo punto di vista, a fini commerciali, l'utilizzo di open data è possibile, anzi è assolutamente auspicabile, altrimenti questa creazione di diciamo, valore economico e sociale, ma anche la creazione di posti di lavoro diciamo, non è conseguenziale, non è, non è possibile vedere di nuovo il progetto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo avviato sostanzialmente una mappatura ecco. abbiamo avviato, scusate, spero che si vedano, uh, abbiamo avviato un, una mappatura praticamente delle aziende uh, che uh, utilizzano Pendata in Italia, non è stato semplice, ci siamo parsi di uh, strumenti e di una metodologia piuttosto classica, quindi strumento questionario, survey, eh, interviste, eh, abbiamo usato anche dati sulle imprese grazie ad un accordo con un'azienda, quindi praticamente abbiamo eh, estratto il nostro campione facendoci a picking, quindi non abbiamo fatto proprio un campionamento classico, anche perché non essendoci nulla da questo punto di vista, questo è il risultato sostanzialmente un primo passo verso... Diciamo la creazione di un Open data user base che non esisteva pre precedentemente e l'abbiamo fatto sulla scorta di altri progetti, soprattutto un progetto americano eh, che aveva fatto lo stesso negli Stati Uniti. E, mh, di fatto abbiamo questo sito dove voi potete praticamente andare, si chiama italyopendata 500com dove sostanzialmente voi potete navigare in questa infografica e troverete eh, quindi le fonti di Open Government Data, quindi di dati aperti in Italia ehm, molti sono, sono ministeri quindi a livello nazionale, e livello nazionale regionale e municipale e eh, esplorando, quindi navigando nel, nel, nostro, nel nostro grafico interattivo sostanzialmente scoprite eh, pian piano, eh, qui c'è una pista animata quindi potete vedere più o meno diciamo, la simulazione della navigazione quante agenzie pubblicano dati? Quali sono le, eh, nel, nel dettaglio, quale fonte praticamente, eh, diciamo, eh, e poi le aziende che eh, prendono dati da queste fonti. E, eh, questo perché sostanzialmente per noi era importante capire eh, e iniziare a fare un'analisi su cosa praticamente, mh, su chi e qua, quanto. In Italia si offrono date aperte, quindi cercano un attimo di fare un'identificazione dell'offerta. Dall'altro lato, diciamo, e questo ritorniamo praticamente alla creazione di valore, qual è la domanda? Su, diciamo, studiare la domanda di open data è complicato ed è eh, diciamo, praticamente quello che poi però genera l'incontro, no? se noi studiamo l'offerta, studiamo anche la domanda, e di fatto. Capiamo quali sono praticamente i meccanismi, quali sono i tipi di dati che il governo dovrebbe aprire, quali sono i dati più interessanti, i dati più utili a generare profitto sostanzialmente. E qui, diciamo, sul sito, trovate anche dei casi studio, cioè trovate praticamente delle schede un po' anche più dettagliate sulle varie aziende. Trovate praticamente le categorie di dati che hanno utilizzato, trovate le fonti dati. Uh, ho, ho avuto, diciamo, diverse interviste interessanti con, con aziende che non volevano, appunto, fare disclosure sul modello di business e, uh, di fatto, uh, questa, diciamo, è, una, è una, una cosa che è capitata diverse volte, cioè, mh, diciamo, intervistati che non volevano, appunto, erano resistenti, non volevano, appunto, dirmi quali sono le fonti dati, anche perché fatta anche, diciamo, il modello di business, quello che fa anche io sostanzialmente, però trattandosi di open data, diciamo, alla fine. E, ma cos'è che sostanzialmente è venuto fuori? E quindi eh, andrei un po' diciamo più avanti. E quali sono le evidenze? Prima di tutto in Italia abbiamo un mercato che è ancora abbastanza immaturo da questo punto di vista, ma questo riflette un po' la situazione, un universo che diciamo rappresenta globale, quindi anche europea, nonostante eh, in Europa sia la Commissione, insomma, l'Unione è, è, è molto investito da questo punto di vista, quindi c'è stata la creazione dell'EVP, insomma, dell'European e Porta. Le aziende italiane sostanzialmente fanno B2B, quelle che utilizzano Pendata non come core, eh, diciamo, elemento core del, del modello di del model business, come, ma come accessorio sostanzialmente. Sostanzialmente, segmenti di mercato che ho chiamati così, ehm, allora l'azienda sostanzialmente che vende ad altre aziende fa B2B, mentre Business to Consumer chiaramente vende ai clienti finali e Business to Government in questo caso è un settore che ehm, diciamo, potrei spiegarlo dicendo l'azienda che vende allo Stato, sostanzialmente semplificando. E sono interessanti i risultati che nel campione che avevamo il business to business è al primo posto come segmento di mercato per le aziende italiane, mentre al secondo posto c'è il B2G, business to government, quindi ti fa capire che insomma, in questo settore eh, almeno il nostro campione comunque eh, aveva un, un, un po' di bias, essendoci praticamente molte ST companies che comunque vendono gestionali, vendono alla, alla pubblica amministrazione. E, questo sicuramente è interessante perché eh, prima di tutto ci dice qualcosa sull'ecosistema, quindi business to government, ancora diciamo l'ecosistema italiano abbastanza embrionale da questo punto di vista. E poi eh, un'altra cosa eh, possiamo definire, eh, possiamo parlare di open data workplace, cioè significa, possiamo parlare di aziende che nascono grazie agli open data fanno profitto e eh, hanno iniziato la loro attività grazie all'open data in Italia esistono delle startup che non esisterebbero senza open, senza open data ma diciamo che eh, fatto anche mh, dai dati risulta che appunto molte de, di quelle interviste ritengono importante quello l'open data del modello di business ma in realtà non è eh, diciamo fondamentale quindi viene utilizzato per prodotti e servizi ma in maniera diciamo accessoria ehm, io e diciamo, mi avvierai alla conclusione. Ci sono diversi dati che vi potrei mostrare, ma preferisco comunque eh, parlare invece eh, in maniera, diciamo, andare a, alle evidenze finali. Allora, quello che vi vorrei dire è che in effetti, eh, se parliamo di mercato e quindi generazione di valore sociale e economico, dobbiamo avere anche disponibilità, più disponibilità di dati probabilmente. Quindi il mercato è maturo. I dataset di alto valore commerciale nel nostro paese, che ad esempio dati di registro imprese, Catasto, sono comunque chiusi e richiedono comunque un ripensamento anche nel modello di business di data provider come appunto, infocamere e eh, Catasto, perché loro praticamente, fanno profitto su questo, e eh, che la qualità dei dati è bassa, le aziende lo dicono, ce lo dicono noi nel nostro studio questa cosa è evidente, e che eh, la questione della misurazione dell'impatto eh, è, è chiave. Bisogna ripensare il modo di eh, misurare sostanzialmente il valore e degli Open Data, come dire, ma non solo di quello, Però comunque dal punto di vista metodologico bisognerebbe comunque eh, riformulare anche un po' come dire, il nostro modo di approcciarci a questo tipo di analisi. Eh, Due cose su data journalism. Quello sicuramente in Italia è un diciamo, emergente, ovviamente Jacopo e Ghiriam vi parleranno appunto di riutilizzo, perché io vi ho parlato un po' del mio studio sul riutilizzo dei dati per, per il business, loro vi parleranno appunto dell'utilizzo di dati, penso aperti anche nella loro attività. Uh, in Italia il settore è ancora emergente, quindi sostanzialmente non c'è stato uno shift, una svolta ancora tagliante tra quello che è la carta e il digitale e magari poi dopo ne parliamo diciamo, in maniera un po' più approfondita. Grazie Grazie anche da parte mia a Francesca il nostro primo re prossimo <ride> relatore sarà Guillaume Duval che parlerà in francese e avete la possibilità di, se non lo avete ancora, di, di prendere il trasmettitore con la cuffia per, avere la, per disporre della, della traduzione. Uh, Guillaume è caporedattore di, uh, di Alternative Economique, e che è una valente rivista di, di economia uh, francese e che ha un. Uh, e frequentatissimo eh, sito, eh, sito web. Alternative Economic è parte del network di... se per piacere mi, mi passate sul sito di European, European Data Journalism, sul network European Data Journalism che è un progetto europeo che eh, riunisce parecchie eh, state giornalistiche europee di diversi paesi e anche, anche molto importanti e, e diffuse che, ha, che vede come capofila che si chiama EDG Net, EDJ European Data Journalism eh, Network che vede come capofila l'unità operativa di eh, Centro per la Cooperazione Internazionale dove l'unità operativa eh, Balcani-Caucaso, io approfitto per ringraziare due dei ricercatori del, di osservatori Balcani-Caucaso, Rossella Vignola e Marzia Bona, che hanno collaborato attivamente all'organizzazione all di, di questo panel. E... Questo network è un esempio del eh, tentativo della, di eh, promuovere, diffondere, supportare, coadiuvare lo sviluppo del data journalism in Europa, offrendo, eh, offrendo strumenti, off offrendo supporto a vari livelli e, e procedendo anche alla produzione di contenuti eh, tipici. Del, del data journalism, ma ora della sua esperienza come data journalist proveniente dall'ingegneria ci parlerà Guillaume al quale do con molto piacere la parola. Buongiorno, Buongiorno. E Innanzitutto vi ringrazio e ringrazio moltissimo l'Osservatorio Balcani e Caucaso per avermi invitato qui a parlarvi oggi. In effetti, questo mi dà modo di partecipare anch'io al Festival dell'Economia di Trento, molto noto in Francia come riferimento tra uh, uh, i vari festival che vertono sullo stesso argomento, l'economia, un riferimento un po' particolare, però non avevo ancora avuto modo di parteciparvi personalmente. Poi naturalmente grazie anche all'osservatorio per aver preso l'iniziativa di questa conferenza su IDGNet, questo network che mi dà diciamo, un'occasione preziosa e che offre un'occasione preziosa ai vari mezzi di informazione indipendenti per scambiarsi idee. Esperienze in merito al data journalism. No. Giuseppe ne ha già un po' parlato, ma la mia rivista Alternatives Economiques è un mezzo di informazione che è nato nel 1980, si chiama appunto, Alternatives Economiques, cioè alternative economiche, perché voleva essere una risposta agli slogan della Margaret Thatcher dell'epoca che diceva there is no alternative, non c'è alternativa e quindi questo mezzo di informazione è stato creato perché... Per dire che invece sì, delle alternative ce ne sono sempre e in campo economico non c'è una sola soluzione ma sono diverse le politiche economiche possibili e dietro alle varie politiche che vengono prescelte ci sono scelte di natura sociale, morale, politica eccetera che possono dettare alcune scelte, alcune strategie. E per dimostrarlo noi abbiamo utilizzato un sacco di dati, un sacco di statistiche da sempre. Come Giuseppe, anch'io vedete, sono un po' così eh, incanutito e ho cominciato a fare giornalismo, eh, del giornalismo economico, ancora prima che eh, ci si aprissero le porte di internet. Già usavamo dati, ma era molto complicato servirsene perché bisognava ricopiare dati che erano stati scritti in vari documenti, bisognava chiedere eh, di accedere a questi documenti. A attraverso organizzazioni statali o non, era sempre un processo molto lungo e complicato, già lo facevamo però indubbiamente l'avvento di internet e la disponibilità o la messa a disposizione da parte delle organizzazioni internazionali e degli stati di questi dati aperti ha completamente rivoluzionato il nostro mestiere di giornalisti. Ora stento francamente a immaginare come potessi scrivere un articolo allora, francamente, so che mi ci voleva un sacco di tempo in più, soprattutto per quello che riguarda la raccolta dei dati, poi per l'analisi politica e sociale, vabbè, usavo gli stessi metodi di oggi dicevamo quello che non volevamo dire e viceversa, ma per quello che riguarda il reperimento di dati e l'utilizzo dei dati è tutta un'altra cosa. Dopodiché le, lo Stato delle cose circa la fornitura dei dati al pubblico, beh, diciamo che rimaniamo ancora poco soddisfatti oggi, la situazione lascia un po' a desiderare. Lo Stato... Um, beh, in, Francia, diciamo, lo Stato nel senso di Stato, ha la stessa radice di statistiche, no? Eh, stato, statistiche, e il fatto di accedere ai dati e di raccogliere dei dati è sempre stato al centro della costruzione statale degli stati, in particolare dal punto di vista della fiscalità. Allora il fatto che lo Stato non conservi più per sé eh, e solo per sé i dati che raccoglie, in particolare a fini fiscali e che invece li trasmetta al pubblico è un progresso secondo me immenso ed è anche una sfida democratica fondamentale per le nostre società. La situazione indubbiamente è da una parte è, sicuramente migliore oggi rispetto a un tempo, però da molti punti di vista è ancora insoddisfacente, lascia appunto a desiderare. Io non so bene quale sia la situazione in Italia, ma so che in Francia eh, io per esempio interagisco spesso con l'INSE, l'Istituto delle Statistiche, per eh, chiedere loro eh, dei dati precocemente, perché spesso non si rispettano i tempi eh, e per noi i problemi. Eh, dei tempi come giornalisti sono fondamentali, se oggi siamo costretti a commentare delle statistiche del 2015 io mi dico a cosa interessa, a eh? nessuno può interessare, quindi è un grosso problema questo del gap temporale in Francia, è un problema quello del rispetto della tempestività eh, del mh, Messa a disposizione dei dati da parte delle istituzioni pubbliche che sono un po' lette, così come esistono anche grossi problemi di trasparenza, devo dire. Per esempio, io non sono andato sul sito dell'Istat vostro da un tempo, ma in Francia abbiamo con Linz, che è l'equivalente dell'Istat, diciamo. Abbiamo dei problemi, nel senso che troviamo più dati sulla Francia sul sito di Eurostat, eh, il sito europeo, il sito di statistiche eh, europeo che non sull'Inse, il colmo, che non sul sito eh, statale eh, francese e i dati che vengono trasmessi dall'Eurostat sono raccolti dall'Inse, quindi voglio dire ecco c'è un problema di trasparenza, un problema tangibile, di questa, natura, insomma. E questa è una sfida, secondo me, di natura democratica da superare lo Stato francese, che è molto accentrato, Giacobino, come sapete, non è sicuramente uno dei buoni esempi di trasparenza in merito ai dati, non lo è ancora nonostante tutto, anche se ha fatto dei progressi. Dopodiché, dal punto di vista dei giornalisti economici, visto che si parlava poc'anzi del mercato del lavoro, è vero che i giornalisti in Francia, nel campo economico, ma anche nelle altre attività, sono sostanzialmente um, delle persone che hanno dietro di sé degli studi letterari, sociali, sociologici, non hanno molta abitudine nel manipolare o elaborare dati, non sono degli economisti veri, quindi come formazione, Cosa accade oggi nella stampa economica francese? La maggior parte dei giornalisti si accontentano di ridare eh, i dati che i, gli stati o le istituzioni o le aziende, eh, le imprese hanno fornito loro, quindi grafici, infografiche, eh, quelli, eh, però, quelle preparate dagli stati o dalle aziende senza essere in grado loro stessi di verificare, di cercare altri dati, di integrarli o di interpretarli o sfumarli rispetto a quanto eh, viene detto loro da fuori. E questo è un grosso problema, veramente eh, importante. E Per quello che riguarda il mercato del lavoro, il, eh, settor, il settore giornalistico è un po' disastrato in Francia. E per quello che riguarda il data journalism non è eh, eh, eh, soltanto diciamo Un problema di manipolazione dei dati, ma anche un problema di eh, capacità di interpretare il merito delle problematiche economiche e sociali. Secondo me qui eh, eh, c'è da lavorare anche eh, per quello che riguarda appunto, le prospettive occupazionali. Questa è una delle eh, diciamo, nostre sfide eh, sulla quale abbiamo costruito la nostra esistenza commerciale eh, come giornale. Siamo un piccolo giornale, eh, siamo una cooperativa addirittura. Eh, siamo ben poca cosa rispetto a un mondo di giganti editoriali, però vendiamo eh, 85.000 copie eh, di questo mensile al mese, siamo il secondo. Eh, bensì l'economico francese, il primo ha ben altro orientamento e si chiama Capital, capitale, quindi vedete quale altra prospettiva di altro genere, però sono comunque primi in classifica e noi sono secondi. Comunque, in breve, per darvi un esempio di quello che facciamo e di quello che possiamo fare e di quello che facciamo con i Diginet in particolare, vi do un esempio. Eh, tasso di disoccupazione, il problema della disoccupazione è un problema fondamentale centrale nel dibattito politico francese, italiano e di tutti i paesi europei, no? dibattito politico ma anche sociale. Però il tasso di disoccupazione di per sé è un indicatore un po' insulso, nel senso che rimane difficile da costruire e da interpretare, perché in effetti molte cose dipendono dall'atteggiamento delle persone, sto cercando o no un posto di lavoro, poi molto dipende anche dall'indennizzo, dai sussidi, se eh, la disoccupazione è, eh, riceve dei buoni sussidi ci sono più disoccupati dove invece non esiste lo stesso meccanismo quindi diciamo che è relativo come parametro, abbiamo voluto costruire quindi un indicatore che a noi sembrava più, più pertinente, eh, che riguarda la qualità della situazione del mercato occupazionale ed è per questo che abbiamo costruito un indicatore che si chiama tasso di non occupazione, interessa sapere quante persone si dichiarano disoccupate o sono già in cassa integrazione nel senso classico del termine, ci interessa sapere quanti non hanno un lavoro, nel senso che riteniamo che eh, lo standard, la norma per le nostre società dovrebbe essere la piena occupazione un'occupazione per tutti insomma, quindi abbiamo guardato chi non ha un'occupazione fra i 25 e i 60 anni perché riteniamo che in questa fascia d'età le nostre società e le nostre economie debbano fornire un'occupazione, un lavoro a tutti ed abbiamo anche considerato che la cosa che conta è piuttosto uh, l'occupazione a tempo pieno piuttosto che non a part time quindi abbiamo costruito un indicatore che è un tasso di non occupazione per coloro che vanno dai 25 ai 60 anni corretto con il part time e l'equivalente eh, full time equivalent, no? il famoso FTE l'abbiamo fatto uh, su scala europea in particolare perché questo tipo di indicatore per esempio ci consente di dimostrare che in realtà ci sono meno non occupati in Francia o non occupazioni in Francia che non in paesi come la Germania, oppure come il Regno Unito, eh, oppure come i Paesi Bassi, eh, che spesso vengono citati ad esempio eh, per quello che riguarda le soluzioni che hanno saputo trovare al problema dell'occupazione. Ma il problema è che queste soluzioni che hanno trovato eh, passano essenzialmente attraverso lo sviluppo elevato del tempo parziale per le donne e del tempo uh, parziale anche uh, ridottissimo, uh, pochissime ore di lavoro e quindi un, passano attraverso un livello di disparità fra uomini e donne che è veramente grave sul mercato del lavoro. E uno dei motivi per cui la Francia ha più disoccupati che non uh, questi altri paesi è che da noi questa uh, soluzione non è socialmente accettabile. Abbiamo meno uh, lavori part time per le donne e abbiamo un... Uh, tempo parziale, diciamo un part time più lungo in termini di ore di lavoro e quindi la Francia ha trovato un'altra soluzione, quello di ridurre l'orario eh, di lavoro semplicemente per uomini e donne con il lavoro che sapete con la legge del 35 ore di lavoro settimanale, no? è una cosa che ci viene spesso rimproverata a destra e a sinistra ma anche dai paesi stranieri, Beh, semplicemente cosa vediamo? Vediamo che attraverso questo orario di lavoro di 35 ore si danno più lavori eh, a tempo pieno con questa fascia di eh, lavoratori potenziali dai 25 ai, ai 60 anni, molto di più degli altri paesi che ho appena citato, proprio perché siamo capaci di utilizzare dei dati pubblici, di costruire degli indicatori alternativi a quelli che vengono solitamente impiegati nel dibattito pubblico. Possiamo anche cambiare la natura del dibattito pubblico in fondo ed è quello che cerchiamo di fare. Ed è proprio quello che se volete questo nuovo sviluppo consente di fare. Intanto vi ringrazio. Bene. Ora abbiamo I allora, ehm, Jacopo Botteviani. allora Jacopo ci parlerà di esperienze di data journalism e di uso dei dati liberi, dei, dei dati aperti in, in Africa e abbiamo voluto inserire, in, eh, dopo che Francesca ci ha parlato come caso esemplare del dello stato, della valorizzazione degli open data eh, in Italia, dopo che Guillaume ha citato il caso francese come modo di fare data journalism e di intervenire direttamente sulle questioni economiche eh, di un paese che viene fatto in Francia e che poi viene fatto attraverso il network del quale vi ho parlato prima. Ora vogliamo... Vorremmo sentire da, da Jacopo se eh, in Africa si stanno sviluppando esperienze di questo tipo o magari di altri tipi. Grazie Giuseppe per l'introduzione e grazie per l'invito. Eh, io da due anni eh, lavoro con un'organizzazione che si chiama Call for Africa e sono un ICFJ Night Fellow. Eh, e mi occupo di data journalism in, da, dal 2011. Ho iniziato in Italia, e in Europa, e poi eh, lentamente, ma non così lentamente, in realtà mi sono spostato sempre più a sud, e ho iniziato a, nel mio piccolo a costruire un ponte tra i due continenti. Eh, L'Italia è proiettatissima verso l'Africa, non solo per questioni geografiche o geopolitiche, ma anche per questioni culturali però adesso la tratteremo in questa sede. È un po' una sfida parlare di data journalism e open data in Africa per un motivo molto, molto semplice. Come, dicono, come ci ricordano i miei amici africani, l'Africa non è un paese, non è, un, non è un, uno stato, una nazione, ma è un, un mosaico di migliaia di lingue, religioni, etnie, paesi e economie molto differenti tra di loro e non solo. Eh, è un continente incredibilmente giovane eh, l'età mediana è di 19 anni diciamo quindi significa che di 1,2 mili miliardi di persone un sesto del mondo più o meno vive in Africa oggi la metà eh, ha meno di 20 anni e, e in più è incredibilmente eterogeneo dal punto di vista eh, di distribuzione della popolazione, ci sono delle megacittà Pensiamo a Lagos in Nigeria che ha circa 20 milioni di persone, eh, ce ne sono tante altre, dove internet è eh, diffusissimo, dove le persone usano gli smartphone, vanno in giro con Uber, usano Airbnb, eh, eh, si fanno portare eh, il pasto a casa con servizi simili a quelli di Futora un Mondo molto vasto da questo punto di vista, nelle megacittà, e poi ci sono invece zone che eh, sono completamente fuori dal, dal mondo digitale, dove il mezzo di informazione principale è ancora la radio. Pensiamo alle zone rurali che sono, non so, nell'Africa subsahariana o in tanti altri, tanti altri paesi anche nel nord. Detto questo, eh, L'organizzazione presso cui lavoro eh, promuove gli open data e il data journalism in, in tutto il continente, lavorando principalmente in quattro paesi: il Kenya, la Tanzania, il Sudafrica e la Nigeria. Ma poi ci sono delle unità anche in, in altri paesi come il Ghana, il Marocco, l'Uganda e il Senegal. E, è, una, è una media NGO, quindi diciamo il, il modello di business tra donors, eh, ricevi finanziamenti da, da moltissimi attori, tra cui la, la Banca Mondiale, la Gates Foundation, Google, Facebook e, e poi se siete interessati sul sito ci sono tutti, tutti i loghi dei, dei funders. Ehm, cosa facciamo? Eh, di fatto cerchiamo di promuovere questi aspetti eh, nelle giovani democrazie africane, e, e ci sono delle, delle iniziative che ho pensato di mostrarvi per darvi un'idea fatta la premessa per l'appunto che parlare d'Africa è molto difficile, poi parlare d'Europa, sappiamo bene le differenze tra Italia e Norvegia, Italia e Svezia, la stessa cosa si applica, eh, lo stesso ragionamento si può applicare però eh, ci sono delle, dei programmi e delle iniziative molto interessanti, e, mi piace ad esempio iniziare da eh, Manacci in Tanzania che da un paio d'anni ha la sua Data Journalism Unit, che è una cosa che ad esempio noi in Italia abbiamo visto nascere forse nell'ultimo anno e probabilmente è un passo fino sul letto di quello eh, di Monaci in Tanzania, da El Salam. Loro hanno a tutti gli effetti un team data presso il giornale che produce in swahili degli articoli con i dati su questioni importanti pensiamo alla sanità, pensiamo all'istruzione so, eh, pubblica, pensiamo anche ai budget pubblici, loro fanno questo e, e hanno questo data. Eh, funziona piuttosto bene, è iniziato con una, eh, diciamo una grant, come si vede spesso anche in Europa, ma poi il giornale è terminata la grant eh, ha deciso di tenerlo in vita e di assorbirlo all'interno del giornale. Questa è un'operazione che si vede raramente in Europa, eh, però diciamo secondo me potrebbe funzionare anche qui. Una volta che il giornale italiano, spagnolo, portoghese, ma anche tedesco, francese, sperimenta il data giornalismo e vede che funziona, vede che in realtà i costi non sono così elevati se fatto in maniera efficiente, e strutturata, in maniera... Dinamica e, e graduale e di fatto così decidi di mantenerlo in vita questo avviene anche in Africa e passando a West Africa c'è una bella iniziativa che è l'Edo State l'Edo State è uno, uno degli stati della Nigeria eh, la capitale è Benin City che si sente anche spesso nominare qui, qui in Europa e hanno una, unit, una unità di dati aperti piuttosto bene e, e la persona che l'ha fondata diciamo era eh, che si chiama Inkecio Juan che tra l'altro è anche una fellow di School of Data Open Knowledge Foundation fa parte di tutto il network mondiale e poi è entrata in Call for Nigeria che è l'ufficio locale di, di Call for Africa e, e questo secondo me è un esempio interessante di eh, skill set che si muovono da, da un settore all'altro diciamo io i miei sette anni di esperienza ho visto molte persone con questo background di, eh, non voglio dire data science, però insomma familiarità con i dati, un po' l'intersezione tra informatica, design dell'informazione, giornalismo, storytelling, eh, possiamo anche dire in qualche caso, anche project management, passare da un campo all'altro e, e questo è un caso appunto africano di che è iniziata nella Edo State Open Data Unit ed è arrivata in una media NGO che è quella di Code for Nigeria. Vi invito a dare un'occhiata a questi sì siti, sì, sono interessanti, sono in inglese alcuni. Il fact checking è un, un altro filone secondo me molto legato ai dati e anche in Africa si sta sviluppando. Mi vengono in mente due iniziative, una è Africa Check e l'altra è PESA Check. E sono attive in 5 o 6 paesi. Molto spesso, come nel caso di, della European Data Journalism Network, vediamo anche in Africa paesi fare eh, rete e eh, replicare le iniziative da un paese all'altro, e quindi me mettendo su dei, dei team distribuiti che operano su Slack o su Skype o GitHub, quando ci sono anche sviluppatori. e, e Una volta costruita l'infrastruttura, in Kenya è molto semplice trasferirla o clonarla in, in Tanzania. Nomino questi due paesi perché sono entrambi in East Africa e condividono anche la lingua che è lo Swahili. Pesla opera in East Africa, Uganda, eh, Kenya, Tanzania e Africa Czech invece lavora in, in Sudafrica, Nigeria, se non sbaglio anche in Kenya. E, insomma è molto interessante vedere questo approccio distribuito. E svilupparsi anche in Africa. Nel mio caso specifico, giusto una, una parentesi rapida su come lavoriamo. Noi lavoriamo anche con team distribuiti. Io coordino personalmente 12 persone che vivono in 6-7 paesi. La maggioranza sono, sono africani, ci sono anche consulenti che lavorano da Londra e da Bruxelles. E questo mostra la potenza no, di questo nuovo approccio di, Lavoro distribuito da remoto, da smartwork, decidete come chiamarlo, funziona benissimo, a patto poi che i team si incontrino anche di persona, secondo me, almeno due o tre volte l'anno, perché è importante anche quello. E queste 12 persone con cui lavoro lavorano a distanza e usano una metodologia che viene dal mondo delle start-up, fanno dei cosiddetti daily scrum, weekly reviews. Analisi retrospettive dei progetti, eh, poi ovviamente videoconferenze, daily stand-ups, abbiamo introdotto anche quelli. Chi qui dei presenti conosce un po' il mondo delle start-up sa che si fanno anche queste cose. Noi le stiamo trasferendo nel mondo dei media e delle organizzazioni non governative in Africa e vi assicuro che funziona piuttosto bene, soprattutto in un continente dove volare da un paese all'altro può essere molto complicato c'è una rete di voli low cost eh, sviluppata perlomeno e passare, per, diciamo, faccio un esempio, da Senegal alla Nigeria che in linea d'aria credo siano due ore di volo, Beh, ci può volere anche un giorno intero perché bisogna fare cambi e diciamo, i voli non sono ben coordinati tra loro. Inoltre l'Africa è incredibilmente vasta, eh, sebbene si muova diciamo, su tre time zones, quindi, diciamo, a livello di tempi non è così complicato coordinarsi. È molto difficile muoversi dal Marocco al Sudafrica, sono circa 10 ore di volo. È gigantesca. Anche se, poi, nelle proiezioni a cui siamo abituati, cartografiche, vediamo l'Africa distorta e essere non tanto più grande dell'Europa. In realtà, è molto più grande dell'Europa a livello di estensione. Chiusa parentesi, un altro esempio di progetto, in questo caso transcontinentale, che abbiamo fatto scorso in cooperazione con MSF Medici Senza Frontiere è il portale è il primo portale secondo me open data eh, di MSF in tutto il mondo almeno fatto così con una mappa interattiva fatta con mapbox eh, con i filtri un filtro di lettura temporale che permette di esplorare i dati eh, delle operazioni di soccorso delle navi di MSF nel questo è un tema transcontinentale che va un po' a, a rinforzare la mia iniz affermazione iniziale che Europa e Africa sono molto vicine, e ci sono temi che ci legano e che possono essere affrontati da un punto di vista cross Quindi creare dei team e lavorano anche da, da continenti diversi usando queste tecnologie nuove. Allora, questo è un progetto molto, molto avanzato, o meglio, ci sono tantissimi dati. È stata un po' un'operazione trasparenza di MSF l'anno scorso, quando era finita al centro del dibattito pubblico, vi ricordate, no? E qui è possibile vedere tutti i dati sulle, sulle operazioni di soccorso in mare, eh, persino la durata, quante persone sono state salvate, c'è persino la foto della nave e non, nonché le rotte, le rotte delle singole, delle singole operazioni. No? Vedete, si va spesso dalla Sicilia si arriva alle coste libiche, le turisine e poi si torna su quando è avvistato un, un, un naufragio o un, un incidente in mare. Questo è un progetto che eh, secondo me esemplifica l'idea di eh, collaborazione transcontinentale, solo che è un punto strategico su cui io, essendo l'unico manager europeo nell'organizzazione, insisto tantissimo. E lo trovo in un modo nuovo e interessante, anche potenzialmente rivoluzionario di affrontare alcuni temi che non vengono più visti solo da una lente europea ma vengono visti anche da una lente africana e viceversa no, le narrative sono molto diverse se affrontate da questi punti geografici vicini ma lontani allo stesso tempo un altro progetto che vi svelo è tra i miei preferiti non è africano ma è brasiliano secondo me tra i cinque progetti data giornalismo i migliori al mondo si chiama Amazonia e non è un progetto di puro data journaling, ma è un progetto che interseca il mondo degli open data al mondo del giornalismo. Ed è eh, un portale con dati, analisi, visualizzazioni, mappe e storie sull'Amazonia, le foreste amazzoniche in, in Latina America, Colombia, Peru e Brasile. Il ragazzo che l'ha costruito si chiama Gustavo Faleiros, è eh, anche lui un ICFJ Night Fellow ed è un persona molto umile ma incredibilmente preparata che ha fatto secondo me un progetto rivoluzionario perché è stato poi eh, replicato in tanti altri posti del mondo, ha, ha aperto i dati sulla foresta amazzonica, parliamo di deforestazione, parliamo di viniere, parliamo di eh, riforestazione, parliamo di agricoltura, è un tema globale. Il progetto di Info è stato replicato in Africa eh, almeno due volte, eh, uno è InfoCongo, Congo, che come sapete i tre bacini di foreste pluviali più grandi al mondo sono in Latino America, l'Amazzonia per l'appunto, l'Indonesia eh, per il Borneo e poi c'è il, il Congo Basin nell'Africa centrale. Eh, la bellezza di Info Amazonia che per l'appunto è stato replicato da un gruppo di eh, ricercatori, giornalisti congolesi che hanno costruito Info Congo che è una versione di fama africana in due lingue francese e inglese perché nella Repubblica Democratica del Congo si parlano si parla due lingue perlomeno, almeno due lingue ma se ne parlano in realtà centinaia. due minuti avevo capito sì, sì. Eh, vi invito a vedere Info Congo è un bel progetto eh, e poi vi invito vedere anche Infonile, che è nuovo, è anche in versione beta, l'interfaccia è ancora in costruzione. Infonile è una sorta di Info-Amazonia o Info-Congo, però sul bacino del Nilo. Voi sapete che il Nilo nasce in Uganda, in località Ginja, non lontano da Kampala, e poi inizia il suo lungo viaggio fino al Mediterraneo, passando per circa sette paesi. Diciamo, sono tante, ma eh, principalmente passa per eh, Uganda, dal lago Vittoria, poi sale eh, in, passa per il Sudan, dal Sudan all'Etiopia, dall'Etiopia all'Egitto, toccando anche altri paesi, e eh, diciamo è una riserva idrica fondamentale per le popolazioni di una buona porzione dell'Africa, ma i dati sul, sul consumo d'acqua, sulla water security, sulle dighe, sul, sull'agricoltura sono frammentari, chiusi, detto PDF di ricercatori, eh, nascosti in archivi, di, persino di carta, eh, o non aggiornati. Allora, Infonai si, eh, si è dato questo obiettivo, quello di avere i dati sul Nilo e Coldfor Africa è da, diciamo, i players che più si muovono per finanziarlo adesso. Questi vedete sono dei partners. Il progetto è, lo sto seguendo io personalmente, e vedrete, io spunto che in un anno sarà, sarà perfezionato, attualmente è ancora una vera, come vi dicevo, l'idea di creare una sorta di eh, InfoMazonia. Eh, InfoMazonia c'era sei anni comunque, quindi ha una, diciamo, una storia piuttosto lunga. E, quindi, eh, ragazzi, se vi interessa l'Africa, eh, su internet è veramente pieno di informazioni interessanti eh, c'è un ragazzo italiano che si chiama martino chienni che è molto esperto ed è il promotore del, di questa idea che è anche mia di costruire un ponte tra, tra l'europa e l'africa e ha scritto su Africa Rivista e ha diciamo un sito wagonafrica.com che vi consiglio di, di vedere perché è in lingua italiana però è un ottimo gruppo di networking anche eh, se volete la mia persona opinione e poi chiudo, l'Africa eh, non è la mia persona opinione, è stato detto anche al festival più volte, anche se secondo me l'Africa è un po' sottorappresentata in questo festival e è, è per me anche un onore parlarne. Ehm, credo che l'Africa avrà un ruolo sempre maggiore nei prossimi anni, per le ragioni che vi ho detto all'inizio. Quindi grazie mille per l'ascolto. È stato un onore per noi ascoltarti. E io avrei una considerazione generale da fare, brevissima, prima di, darvi, prima di darvi la parola. Tutti e tre i relatori hanno sollevato criticità, cioè hanno rilevato criticità nel, in un quadro che forse troppo spesso viene presentato. Ora abbiamo i dati, i dati sono eh, a disposizione, possiamo finalmente mm, ricavarne, ricavarne valore, utilizzarli per migliorare, per migliorare eh, le, situazioni, le situazioni più difficili, ma insomma, ora poi vedremo se avremo la possibilità di, di approfondire. Io intanto con molto piacere do a voi la parola se ci sono osservazioni o domande da fare Ma io non sono un grande esperto della materia per cui faccio delle domande veramente basiche Una, la prima è quindi per data journalism si intende eh, eh, sugli open data, non cioè, so capito bene, mi, mi spiego. Un giornalismo basato sui dati oh, e su, ehm. sul vaglio di, di record set, di, di, di, basi, di basi di dati. Cioè il, il presupposto di fondo è che ci sono tantissimi dati scollegati tra di loro? Uno dei modi per interpretarli è connetterli, sì. e... costruire delle storie, Verso l'analisi dei, dei dati. Okay. E, e quindi, mh, quei, quei portali che, che ci avete condiviso, diciamo, sono eh, fondamentalmente piattaforme che aggregano e segnalano, o c'è anche mi scisco soprattutto questi ultimi su, sulla, sulla situazione africana. sono degli aggregatori, dei portali, delle piattaforme che segnalano o c'è anche tutta un'attività di rielaborazione del dato, appunto? Ma, eh, la rielaborazione del dato non è spesso, secondo me, compito del, del giornalista farla. Diciamo. Dipende molto da, da, dal caso, ovviamente, non c'è una formula. Come non c'è una singola definizione di data journalism, non c'è una formula che risolva tutti i problemi del data giornalismo, però normalmente eh, è meglio che i dati vengano elaborati da, da centri di ricerca che hanno una specializzazione in quell'ambito e sanno trattarli piuttosto che un giornalista che si avventura in un'analisi a rischio poi di diciamo, distorcere il dato stesso. Poi ovviamente se il giornalista ha un, diciamo, un bel statistico ed è molto, molto preparato può anche. Profonde e riabuinati, quindi, qual è la tua definizione di data journalism? Eh, la mia definizione di data journalism, è, diciamo, no, perché lui, lui giustamente dice contrasta con la mia, no, quindi no, deve presente. Diciamo realizzare. che in tutta onestà, io credo che si parla di giornalismo, più che di giornalismo dei dati, è più, secondo me, è, è anche ora di Far cambiare l'etichetta dati, diciamo. È ora di parlare di giornalismo, no? Come non parliamo di videogiornalismo? Di... So diciamo, i dati sono una fonte, una delle tante fonti disponibili. E per me è difficile pensare a un giornalismo senza dati, onestamente. Quindi io direi che non è più un sottoinsieme separato, da diciamo, ben identificabile. Parliamo di giornalismo, sì. Possibilmente di qualità. Quindi l'innovazione sta nel fatto che le fonti sono diverse rispetto al passato? Le fonti sono diverse, i formati sono diversi, le audience sono diverse, eh, le, la metodologia è diversa, ma non, non per via dei dati soltanto, anche per via della tecnologia più in generale, no? dell'evoluzione dei, dei mezzi di trasmissione delle informazioni. È molto vasto il discorso. Quindi dare una definizione di giornalismo dei dati è per Cosa di qual, non è un non senso perché non è un non senso, però eh, si avvicina lentamente. Un po', è bello anche secondo me sottolineare questo paradosso quando si parla di data giornalismo. E quindi anche la, la figura del giornalista cambia, magari nel senso che è più un, dire, un navigatore del virtuale più che un, uno scout eh, reale? Due, due minuti, cioè, anzi, due secondi. E poi do la però eh, Per me i dati sono sempre stati una finestra sul mondo reale, in realtà, quindi non direi navigatori che è più che altro eh, persona informata sui fatti, attraverso anche attraverso una fonte di dati che poi può eh, anzi, vedere, calarsi nella realtà tangibile delle cose, e incrociare i dati poi con le testimonianze raccolte anche sul campo. Grazie. Volevo aggiungere anch'io io alcune considerazioni in merito, perché la cosa che secondo me è importante, anche se naturalmente sono varie le definizioni possibili, i vari modi, e i vari approcci possibili, è che i giornalisti che scrivono delle storie devono avere una certa padronanza dei dati devono saperli elaborare bene per poter scrivere storie davvero pertinenti sulla base di questi stessi dati così numerosi che oggi sono appunto resi accessibili. Dopodiché, come per qualsiasi altro lav lavoro, man mano che lo si svolge, c'è una certa ripartizione del lavoro, ma io non credo che eh, si possano fare... Tanti progressi nel campo giornalistico se si subappalta l'elaborazione dei dati a terzi e se poi uno non fa altro che scriverci su un articoletto ecco, su questi dati diciamo che il buon data journalist non è quello che eh, sarà più competente nell'inscenare un certo tipo di immagini eccetera no ci vuole un altro specialista un grafico che eh, sia più esperto di grafica, di impaginazione dei dati eccetera per fare queste cose, ma per me il eh, merito, il, la questione è avere giornalisti che siano sia competenti nell'elaborazione dei dati, nell'acquisizione dei dati prima e poi eh, nell'analisi eh, delle problematiche che poi eh, vogliono commentare e secondo me un, deve essere un'unica persona che sa fare entrambe le cose. aggiungere un commento, un'impressione che diciamo, forse è emerso anche dalla, dalle vostre due presentazioni. E vedo che eh, sostanzialmente molti progetti come dire, di data journalism nascono al di fuori dei giornali, quindi questo ci dà un segnale sostanzialmente, quindi il modello classico eh, viene messo in discussione e probabilmente però i giornali non lo mettono in discussione. Almeno non so, non so che cosa pensate, eh, nell'ultimo anno abbiamo visto due grossi giornali italiani sostanzialmente che hanno aperto lab, Data Lab, uh, Data Room, Visual Lab, esatto. E, secondo voi a che punto e come si può come dire, cercare di abilitare questo smosi tra questo mondo che si è sviluppato a partire dalla fruibilità dei dati e che quindi ha fatto sì che i team crescessero anche un po' dal basso e si unissero delle competenze, come dire, eh, diverse e che diventassero quasi challenging per, per il mondo la stampa, no? quella lì, eh, diciamo, della sonata. Qual è il, insomma, il vostro... la vostra, la vostra opinione? Il vostro parere. A me piace parlare anche della Spagna. Eh, allora, la Spagna è un paese, diciamo, Continentale, anche dell'Europa meridionale, non così lontano dall'Italia, no? perché parlare di data journalism e poi andare negli Stati Uniti, andare in Inghilterra è una cosa, perché hanno iniziato prima, perché hanno diciamo, un modello di business più sviluppato nei giornali e anche una tradizione più, forse più solida di quella che abbiamo in Italia e in Spagna. Quindi parliamo di, di paesi simili. In Spagna ci sono delle realtà floride, eh, tra cui il Master che ha creato una sorta di vivaio di data journalist, che sono poi entrati in tutti i giornali e che a partire dal Confidencial, che è un, un giornale online di Madrid, hanno poi espanso i propri data team e hanno creato un effetto a catena che ha diciamo, rotto un po' il ghiaccio eh, nella scena dei media spagnoli e il risultato dopo cinque anni di, di esistenza di questo master, che è poi il master del mondo, è legato a, a uno dei giornali più grandi in Spagna, un l'equivalente del Corriere in Spagna. E adesso quasi tutti i giornali, anche le tv, hanno delle data desk. E io credo che questo fenomeno non esista in Italia, non sia mai accaduto. Probabilmente perché, sicuramente per più di una ragione, ma la, la prima che mi viene in mente è che le scuole di giornalismo in Italia sono ancora molto analogiche, old style, sì. E, e quindi forse anche nella formazione dei giovani giornalisti c'è cioè, molto terreno per andare avanti in Italia. Prendere esempio la Spagna potrebbe essere un'opzione. Un, un, un poi eh, diciamo, i decision makers nei giornali italiani eh, non tutti, ovviamente ci sono delle bellissime eccezioni, no? Anche centini ieri parlava di queste eccezioni, ci sono le eccezioni in tutto. Eh, anche nei giornali italiani ci sono delle eccezioni, però diciamo il trend è quello di lasciare in mano la strategia digitale dei giornali italiani a eh, persone che non hanno, eh, non hanno competenze in materia, ma che si improvvisano a, a gestire un sito con tutta la sua strategia di community engagement che è fondamentale per poi tenerlo in piedi anche finanziariamente risultato, eh, buchi nell'acqua o diciamo, giornali che faticano a tenere in piedi le versioni digitali e poi pochissimi esempi di data journalism, che, diciamo, un po' a punta di diamante, una delle punte no? delle strategie digitali in molti posti, tra cui la Spagna, quindi non abbiamo saputo se in Spagna, le cose funzionano, devono funzionare anche in Italia. <ride> No, quello che posso dire io è che a questo riguardo l'esperienza francese è più vicina a quella italiana che non a quella spagnola, ahimè, e ci sono state delle cose interessanti in Francia, ci sono siti interessanti che sono esistiti ma che non hanno durato a lungo perché non hanno eh, avuto sotto diciamo, dei forti modelli economici. Appunto, e d'altra parte è vero quello che succede nei grandi mezzi di comunicazione, è la situazione più o meno che lei ha appena descritto per l'Italia, devo dire, perché il modello di accesso al giornalismo in Francia è ormai molto formattato nel senso che è dominato da formazioni di tipo classico, scienze umanistiche, scienze politiche, persone che imparano a parlare, a scrivere sicuramente, ma che non hanno ancora un. Un sapere, un know-how nel campo delle, dei dati. Eh, ce ne sono alcuni di esperti nel campo data, però non hanno magari una capacità di analisi più sostanziale sul merito delle questioni per farne un qualcosa di utile nel dibattito pubblico, intendo. E, e rimane quindi questo un grosso problema per noi e irrisolto per lo più in Francia. Ci sono delle persone che fanno delle belle cose, dei bei progetti, però non sono necessariamente cose che hanno un senso nel dibattito pubblico, nel senso che non vengono poi Sfruttate positivamente da coloro che hanno abbastanza comprensione degli argomenti eh, sul merito, diciamo. Ecco. Come per le campagne elettorali, insomma, alcune volte. Come si sarà intuito, noi siamo veramente appassionati al tema, non so se abbiamo delle de, e quindi felici di. di... Sentire, non so se abbiamo dei, dei vincoli di, di orario che ci vengono da, da, dal festival, sì, se non li abbiamo, andiamo felicemente cioè, per avanti. Se vuole, non per oh, oh, per noi, tra, tra eh, sì. se eh, non eh. ci vengono delle altre cose, prego. Sì, vabbè, bene, un punto. Vedendo un po' tutto il racconto, eccetera. in parte, prima di tutto, mi fa piacere vedere che lo Messa in discussione, io sono uno di quelli che ha rotto le scatole in maniera molto pesante in Italia e in Europa sul tema dell'open data mi fa piacere vedere ancora che c'è molto da lavorare in tutte le posizioni che sono state raccontate conosco bene, molto bene il lavoro di Francesca io parto dall'idea che l'open data dovrebbe essere un bene comune su cui dopo andiamo avanti a lavorare perché molto spesso molti dei lavori di data journalism è avere il dato per poter lavorare mi ricordo però che quando ho iniziato a chiedermi data journalism una definizione, sono andato a guardare su Wikipedia Wikipedia non andava alla pagina giornalismo d'inchiesta vedo che, levando alcuni settori, è vero che ci sono le punte di amante, come dice Jacopo, ci sono anche dei casi molto più popolari, che io ricordo sempre, il giornalismo che parla di sport, nello sport ci sono numeri e lì data giornalismo, c'è, non c'è altra storia. Ed era anche incontro a quello che si diceva prima del sapere interpretare i dati, poi mi rendo conto che non è lo stesso valore di affrontare un tema legato all all'economia e altro. però, esempi che vedo davanti a queste punte di in questi casi, vedo che i lavori più grossi sono sul giornalismo di inchiesta, che era quello che poi traducevo, e allora mi domando sui progetti presentati da IACO, ma anche dall'esperienza francese, quanto dei lavori fatti ha un reale impatto sociale, non soltanto quello di comunicare, ma quello che è stato portato dall'informazione, ma anche dal chino scuso, mi ricordo il nome esatto della testata giornalistica sull'economia, quanto poi questo ha influenzato la società, ha cambiato qualcosa l'economia? Perché alcune volte penso, una frase che mi piace sempre ricordare, che facciamo queste cose. Pensando di fare informazioni verso le persone poi magari iniziamo a fare discorsi tra Lisa Simpson che è la secchione che capisce le cose ma non rappresenta tutta la società e, vabbè, Per me è eh, sempre lo stesso cioè nel senso che misurare l'impatto è importante di questi progetti anche di questi progetti insomma, di, di data journalism, anche se forse la finalità non è esattamente diretta, ma è teno diretta, almeno questa è la mia impressione. Eh, interessantissimo il tema dell'impatto, eh, misurare l'impatto in una società è una, diciamo una sfida molto difficile, ma è importante farlo per capire quanto senso ha quello che facciamo. Eh, ci sono dei casi eh, che abbiamo visto in Africa ad esempio di un progetto che permetteva alle persone di eh, verificare che il proprio medico fosse iscritto all'equivalente dell'albo dei medici in Africa e in quel caso eh, in Kenya abbiamo potuto misurare quante persone utilizzavano quel tool e quindi con delle metriche quantitative abbiamo potuto stimare l'impatto anche nella società. E molti medici non erano, non erano iscritti e quindi già il cittadino... Poi era, le autorità e ci sono stati degli impatti veramente sociali e tangibili. Il servizio, tra l'altro, era per SMS neanche online. C'è diciamo, il uh, portale online che si chiama Oggi Doctor. Il cittadino può mandare un sms al numero con il nome e cognome del medico e in questo modo interroga il database e la risposta ritorna sul telefonino. Il servizio ha funzionato molto bene, è stato ripreso poi dai giornali, si è creato un, un circolo virtuoso di, di visibilità. E quello è l'esempio no, di eh, impatto sociale, forse, che possiamo vantare. Poi ce ne sono anche altri, però questo è quello più, più rapido, più intuitivo. E, se si parla con i donors, loro sono interessatissimi all'impatto sociale, perché mettono almeno alcuni di loro. Altri sono invece più magari interessati all'impatto nel mondo del business, finanziario, posti di lavoro. L'impatto può essere sociale, può essere anche economico, poi ovviamente questi, questi piani sono interconnessi molto spesso. E, e poi c'è l'impatto invece su, sulle finanze dei giornali: banalmente, quanto, qual è il rapporto costo-beneficio di fare data giornalista? Questa è una domanda pure dolorosa molto spesso, e, e ci fa interrogare sul perché sulla sostenibilità del. Del giornalismo in generale, sul giornalismo digitale in generale, e ci fa anche eh, interrogare o comunque ci fa apprezzare eh, il perché si stiano eh, moltiplicando le non-profit news organizations, eh, ovviamente ProPublica negli Stati Uniti, Texas Tribune, in Germania c'è Collective, eh, poi ce ne sono altre, la stessa eh, credo, European Data Journalism Network, può essere vista come un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea e quindi partecipata, insomma. E ci sono sempre più iniziative di questo tipo che vedono il tutto come un servizio, no? Che deve essere finanziato anche pubblicamente o da entità che non guardano solo al profitto economico. Eh. Io credo che il parallelo che lei ha stabilito con il giornalismo di inchiesta sia molto interessante, in effetti. È vero che da noi il giornalismo di inchiesta ha un impatto probabilmente maggiore del Teta journalism. Eh, quando i mass media si Mettono ad evidenziare il finanziamento della campagna elettorale di Sarkozy da parte della Libia, beh, potete immaginare che impatto può avere la cosa, giusto? Però è vero che per noi, per un giornale perlomeno come il mio, Alternatives Economica, non è possibile fare delle indagini di questo tipo, delle inchieste di questo tipo perché siamo troppo piccoli. Per noi si tratta invece di fare la stessa cosa, cioè avere un impatto sociale politico tangibile attraverso degli scoop uh, sulle problematiche dei dati, cioè mh, Proponendo e offrendo dei dati su fenomeni non noti al pubblico, almeno a prioristicamente, che consentono eh, di per esempio opporsi a mh, certi stereotipi in merito a questo o a quell'argomento, a quello che cercavo di spiegare prima a proposito della disoccupazione, eccetera, no? di questo bias. Ma per noi questa è una sfida, eh, indubbiamente, così come per il giornalismo di inchiesta, per altri media che puntano su questo tipo di indagine e cerchiamo di avere anche noi lo stesso tipo di impatto. Naturalmente non sempre lo otteniamo e non sempre facilmente riusciamo ad averlo, però indubbiamente è questo il parallelo che stabiliamo anche noi per quanto ci riguarda. D'altronde il giornalismo di inchiesta di per sé, malgrado tutto, è Comunque a sua volta un data journalism, per esempio, la questione dei Panama Papers. Cos'è stata? È stata la capacità di eh, elaborare in modo intelligente un numero infinito o enorme di dati per estrapolarne un certo messaggio. Naturalmente non sono sempre eh, parametri quantitativi, eccetera, però è un po' più o meno lo stesso tipo di lavoro che si deve fare. Eh, mi interessa molto. Eh, sollevato da, da Maria Nazio Napolitano, e, mh, per, io mi presento sono Chiara Sigile, lavoro osservatore Balcane Cauca, su, anche sul progetto di Ginette, e per me ehm, c'è anche una, una parte di ragionamento che è questa, nel misurare al di là che appunto ci dovremmo chiedere qual è l'impatto che il giornalismo in generale riesce ad avere nelle nostre società di oggi, anche proprio del giornalismo investigativo, perché spesso vediamo indagini che provano cose poi non si riesce a sufficienza ad ottenere una risposta eh, politica o sociale soddisfacente a me sembra che forse un, un contributo che il data giornale si può portare e mi chiedo, e mi piacerebbe sentire la risposta di data giornale su questo sia nel metodo eh, nell'essere anche trasparenti rispetto alle loro, al loro pubblico e che questo possa portare un duplice beneficio, eh, da un lato quello di creare maggior familiarità anche nelle nostre audience, nel ehm, ragionare a partire dai dati e nell'utilizzare i dati aperti anche come una leva per chiedere accountability a, ai nostri governi. E, e mi chiedo come questo venga vissuto dai giornalisti stessi e dalle redazioni stesse, perché questo della trasparenza mi sembra una dimensione e una possibilità di impatto molto forte collegata ad un ulteriore possibile impatto e questo mi sembra eh, molto vero a livello europeo perché la fatica che noi stiamo facendo dentro i di Diginet, per esempio è avere dei dati aperti eh, di eh, livello europeo che consentano comparazione per esempio tra paesi europei e su questo le stesse istituzioni pubbliche probabilmente devono ancora fare moltissimo lavoro perché è molto difficile avere dati che siano effettivamente comparabili. E quindi di nuovo forse il data journalism e la domanda di dati aperti di un certo tipo che dal data journalism potrebbe derivare può avere un impatto su come i nostri, le nostre istituzioni pubbliche aprono i, i dati e consentono eh, l'utilizzo. Su, del, eh, ha definito il tasso di eh, disoccupazione un indicatore in surso e ha proposto praticamente il tasso di non occupazione. E, diciamo, anche questo sostanzialmente penso sia un, un risultato come dire, del, del lavoro. Di, cioè, un, di data journalism, che può come dire contribuire in questo caso costruzione di un indicatore, quindi sostanzialmente un contributo metodologico anche alla lettura della realtà, che di fatto se poi il policy maker non sostanzialmente utilizza, diciamo è chiaro che è un problema, però di fatto se lo volesse utilizzare sarebbe questo anche un indicatore di impatto voglio dire, a parte la questione diciamo di eh, volume di aperti, quindi eh, l'impatto che questo tipo di attività anche su, su chi deve ripensare le policy e quindi deve aprire più dati e quindi deve dare più disponibilità da questo punto di vista. Quindi io ci vedo un contributo anche metodologico, cioè, l'ho cioè, ascoltato prima, molto interesse, anzi si approfondisce su questo tema, Allora, oggi uh, di solito nel dibattito pubblico si utilizza il tasso di disoccupazione e, e per giunta è suddiviso diciamo, su tutta la popolazione fra i 15 e i 65 anni, no? riguarda tutta questa fascia eh, della cosiddetta eh, popolazione attiva secondo le m, basi dati internazionali. Questo m, naturalmente pone un problema m, per quello che riguarda la fascia d'età fra i 15 e i 25 anni. E, e, le norme sociali nei vari Paesi ehm relativamente all'accesso al mondo del lavoro, l'età di accesso al mondo del lavoro sono molto diverse da un caso all'altro, in particolare vi sono dei paesi come che ne so la Germania o i paesi nordici dove ci sono molte più persone che entrano eh, nel lavoro attraverso l'apprendistato, quindi sono molto giovani quando vi entrano, ma invece in Francia o in Italia credo l'età eh, cioè venga... Eh, così sia più tardiva. E questo già eh, falsa un po' le cose, no? il criterio dell'età. Dall'altra parte, fra i 60 e i 65 anni, all'estremità opposta, ci sono molti paesi dove la eh, regolamentazione eh, del pensionamento e dell'età del pensionamento cambia molto e anche questo falsa un po' le cose, e, i dati. Per questo noi ci siamo concentrati soprattutto su questa fascia d'età, tra i 25 e i 65 anni, ritenendo che eh, questo sia il eh, periodo Anzi, il 60, mi correggo, dice il relatore. E questo sia il periodo sul quale dovrebbero intendersi maggiormente i paesi europei, dovrebbero avere un parametro comparabile. E dal punto di vista metodologico, in effetti, abbiamo fatto questa scelta a questo fine. D'altra parte. La norma, quella che noi privilegiamo, è quella di dire che tutti fra i 25 e i 60 anni devono avere un'occupazione a tempo pieno e questo deve essere proposto dalle varie società. Un'occupazione a tempo pieno non vuol dire 45 ore di lavoro a settimana, eh? vuol dire un lavoro. Che cos'è il tempo pieno? È una norma sociale, anche questa, costruita nei vari paesi, ma per noi, perlomeno, fondamentalmente è più auspicabile. Avere un tempo pieno per tutti, anziché avere una distribuzione fra tempi parziali e tempi pieni, soprattutto che questa ripartizione fra il part-time e il tempo pieno è sempre eh, eh, su base, eh, diciamo, di. Mh, disparità di genere no? fra uomini e donne è proprio perché questa è la nostra idea che abbiamo costruito questo nuovo indicatore ma eh, non tutti gli indicatori o meglio sono sempre eh, gli indicatori la, il risultato di una costruzione sociale di una scelta sociale eh, più o meno esplicita noi la presentiamo in maniera esplicita eh, questa scelta che abbiamo fatto eh, per adottare questo nuovo parametro, però è importante fare del, eh, anche eh, uno sforzo di eh, spiegazione di tutti questi indicatori, farlo esplicitamente come abbiamo fatto noi. Poi approfitto di questo dibattito per ricordare come abbiamo utilizzato dei dati anche per il problema della migrazione o per il problema delle richieste d'asilo. In effetti questo è uno dei punti più difficili e critici anche in Francia, anzi più ancora in Francia forse, però sulla base delle statistiche negli ultimi cinque anni eh, si è dimostrato che la Francia è 16o 17 paese dei 28 dell'Unione Europea eh, come numero di eh, richieste di asilo eh, rispetto alla popolazione e, e quindi questo ha un certo impatto indubbiamente sul dibattito pubblico e eh, può anche relativizzare alcune cose è un impatto limitato per carità se giudichiamo dai risultati elettorali o dalle politiche pubbliche che vengono adottate oggi in Francia però eh, anche questi sono campi diciamo nei quali queste problematiche sono molto importanti e vanno affrontate oggi? Sì, allora, semplicemente a proposito di questo punto, c'è un motivo per cui nelle nostre società, dato che dobbiamo occuparci per esempio dei bambini, perché accade spesso di doversene occupare in questo contesto, non siamo un'organizzazione sociale che consentano agli uomini di uh, occuparsi dei bambini e altrettanto delle donne e di avere quindi un uh, orario di lavoro che consenta agli uni e agli altri di occuparsene parimenti e anche un'organizzazione sociale, e, e un'offerta pubblica uh, di servizi e strutture che si occupino dei bambini e che consentano a tutti di, lavor di lavorare. Uh, stesse condizioni e secondo lo stesso orario naturalmente non è che ci vuole eh, ovunque sempre eh, del part time eh, ci sono vari motivi per cui eh, ci può essere del part-time, però diciamo che noi vogliamo solo criticare il modello dominante in Europa eh, oggi e in particolare in Germania che è eh, bruttissimo, devo dire, veramente dis eh, diseguale fra uomini e donne, impari e sbilanciato e che, secondo me, ma questo è un giudizio politico che do e anche morale, eh, solleva grossissimi problemi se questa deve o devo essere al congiuntivo diventare la norma in tutti i paesi europei. Sì, ecco, è finita. Ecco, è finita. Grazie. Grazie ancora a tutti, e alla prossima volta, chi, chissà, alla prossima edizione del Festival. Quindi grazie soprattutto per essere restati per così tanto tempo anche dopo. Buon proseguimento.